Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una frazione, imponiamo quello che sta sotto diverso da 0. Quindi x alla terza meno 3x alla seconda più 2x meno 6 diverso da 0. E nella questione di grado superiore al secondo facciamo raccoglimento parziale. Nei primi due abbiamo in comune x alla seconda, che moltiplica x meno 3. Negli ultimi due abbiamo in comune più 2 che moltiplica x meno 3 diverso da 0. Raccogliamo la parentesi, x meno 3 che moltiplica x alla seconda più 2 diverso da 0. Dividiamo in due parti e avremo x meno 3 diverso da 0, x alla seconda più 2 diverso da 0. Nella prima avremo che x sarà diverso da 3. La seconda, essendo di secondo grado, potremo ragionare sul segno, quindi x alla seconda è una quantità sempre uguale a 0 o positiva, aggiungo 2 sarà comunque sempre diverso da 0. Quindi il risultato per ogni x appartenente ad R. Quindi il dominio è formato da x diverso da 3 sotto forma di intervalli, qui non è definita la funzione, e avremo da meno infinito a 3 unito da 3 a più infinito.